La gioventù francescana di tutta Italia si è data quest'anno appuntamento a Capaci. Sono in 470 e divisi in gruppi di lavoro, girano per le vie del paese cercando di fare qualcosa di utile. Li abbiamo conosciuti questa mattina. Hanno tra i 18 e i 30 anni, sono accomunati dalla fraternità e dalla voglia di fare ed ogni anno si incontrano per un'esperienza di vita. Sono i giovani adulti della gioventù francescana che si sono dati appuntamento a Capaci dove sono ospiti da mercoledì scorso. Senza troppe pretese dormono nell'edificio scolastico Biagio Siciliano, finora hanno contribuito al decoro del paese curando ad esempio la aiuole ed hanno pure aiutato la chiesa. Sono in 470, provengono da ogni regione d'Italia ed hanno dedicato questa esperienza estiva alla riflessione sulla tematica della capacità, non intesa solo come la possibilità di saper fare alcune cose, ma come un prendere coscienza che soltanto se ci svuotiamo dalle nostre certezze, delle nostre convinzioni, possiamo contenere la vita paci nello specifico perché eh, per l'attentato che ci fu eh, purtroppo a Falcone ci sembrava un luogo che per alcuni, anzi forse per molti, è stato un luogo di morte, viene visto come un luogo di distruzione, un luogo in cui la mafia ha vinto. Ma ci piaceva l'idea veramente di venire qui per dimostrare che invece non tutte le persone di questo luogo eh, vivono realtà poco giuste e poco dignitose. E allora volevamo sperimentarlo e toccarlo con mano e da questo poi abbiamo anche preso spunto per tirare fuori lo slogan dell'esperienza che, che è appunto capace di di vita. Che tipo di attività state svolgendo qui a Capaci? Sì, stiamo svolgendo vari tipi di attività. Abbiamo iniziato creando una formazione personale, quindi sono venuti degli ospiti che ci hanno formato, cioè ci hanno donato qualcosa, ci hanno donato le loro esperienze e quindi ci hanno accresciuto proprio all'interno di noi. Dopodiché concretamente ci siamo divisi oggi per Capaci, oggi sabato, e stiamo svolgendo delle attività concrete, manuali, stiamo pulendo le chiese, stiamo raccogliendo cibo per, per chi ne ha bisogno, stiamo pulendo le strade, e soprattutto c'è un supergruppo che sta lavorando nel luogo dell'attentato di Capaci, e da quel luogo di morte stiamo rendendo un attimo un luogo di vita in quel posto, e alla fine del lavoro pianteremo anche una pianta, e segno di una speranza che non muore, perché quella non muore, la Gioventù Francescana vuole donare questa cosa, eh, questa esperienza che diventa arricchimento personale, ma arricchimento per chi ci sta attorno. Quest'anno che, che sia stata scelta Capaci, che sia stata scelta la Sicilia, è per noi giustamente un motivo di, eh, di vanto, di orgoglio, eh, sicuramente eh, il, il, è quello che viviamo tutto l'anno, quindi che adesso che ogni anno d'estate poi si concretizza, eh, il vivere insieme, in fraternità, da tutte le parti, condividere uno stesso stile di vita, una stessa eh, vocazione è l'obiettivo di questa esperienza estiva? L'obiettivo di quest'anno era proprio questo Capaci di vita per vedere la possibilità di bellezza, di bontà, di vita appunto che ciascuno di noi ha dentro, contro quell'atteggiamento quell di rapacità nei confronti della vita che invece può essere significato da altre forme, non solo la mafia, tante, tante realtà che non vanno a favore dell'uomo, quindi questo contrasto capaci di vita o rapaci di vita credo che ci ha accompagnato in questi giorni.